disse ma bender servendogli una bella fetta di torta il giovane era a capo tavola i suoi averi compreso il bel ciondolo d'oro con la foto della moglie e della figlia erano lì in bella vista il cavallo era già al sicuro nel fienile dietro di lui una tenda un po logora l'occhio dello straniero puntò a una macchia sul tessuto era strana in forme rossastra ma ci vedeva doppio e il luogo non era certo noto per la pulizia non scorse più John Junior e Pabender simpatici due, pensa Si sentì tirare con forza la tenda e...